Guarda a sinistra, eccolo là, guarda a destra, ecco fatto, va bene, bravissima. Sì, sì, le sento più sento morbide, giuridico. sì, sì. sì. Unlock your full potential at Kraken. Tienes a little bit of pressure, Barbara. Here, look at me. Così? Sì. Mantenere dritte, le dita forti verso l'esterno, così non mi fare vincere mentre cerco di avvicinarle. Non mi fare vincere. Ok Tienes forti le dita non mi fare vincere mentre cerco di aprirle vai mantieni così spingi in alto ok allora questa è una compressione insomma di questo tanto qui infatti è il motivo per il quale questi mal di collo ma è giù okay. la testa spingi in basso la testa quindi è molto bene C'è okay. solo un po' uno stimolo ok erano te poi li spingi in basso e sono super forti, vedi la differenza? Sì. Metti che faccia in su. La testa da quella parte. Allora, andiamo a liberare un po'. Dammi un attimo la testa un attimo così, togliamo un po' i capelli, ok, giù. Ok, allora sentirai un piccolissimo click, totalmente indolore. Guarda solo con gli occhi a destra, guarda a sinistra, eccolo là. Mamma mia. <ride> guarda a sinistra, guarda a destra, ecco fatto. Va bene. Uno, due, qui, qui, rapida. Ecco fatto. Dall'altro lato, per favore, faccio Quindi, tutto io. Ok, grazie. Sì, okay. Sempre morbido. morbida. Morbida, morbida. Respira, butta l'aria. Ecco fatto, bravissima. Che paura. Spingiamo in alto. Spingi tutta la gamba in alto. Forte. Ok. Questa così, spingi in alto. Forte, forte. Vieni a faccia per favore Vado Le braccia? Davanti, guarda, così vestione, vita l'aria, rilassa, perfetto, ecco, bravissimo, rilassati completamente, ok, molla Vieni sul fianco verso di me, qui qua. Mantenien questa posizione, questa là, questa là, le mani forti qui, resto è mobile. Mobile. Mentre così? Sì, così. Ti con la testa per favore. Sì, non mi preoccupare, soltanto in una trazione di sì. ti dà fastidio così? Alla faccia? No? Mm, un po', leggermente. Così, meglio? Sì. sì. Respira. rilassa completamente il collo per coprire la l'aria e io giro leggermente più qua adesso andiamo tanto più in lasciamo e poi si i piedi piano piano giro verso di là grazie adesso mi sta girando meravigliosamente Vedete? Ci mettiamo a pancia in su soltanto un secondo ancora uno e due mantieni le braccia mani forti così ok e dai la testa dammi la testa proprio lascia lascia morbida fa un bel respirone, rilassati e butta fuori l'aria ecco fatto vieni per favore di nuovo in piedi Questo è molto piacevole. Sì, okay. Benissimo, ottimo. Vieni qui ai piedi. Veramente perfetta, gira verso di là. Adesso spalle, e cervicali sono molto, molto ben rilassate. Sì. E anche vedi, la zona lombare che era un pochino più tesa di Sì, sì, le sento più morbide. Subito? Sì, <ride> sì. <ride> Grazie per aver scelto il mio studio e al prossimo video. Grazie a te.